Ciao, sono Marco, a passeggio col fedele amico a quattro zampe e pronto a condividere con te una nuova piccola pillola di formazione off road da fuoristrada. Che mi è mai capitato che un amico, un'amica ovviamente, così inaspettatamente ti cancella dal telefono, dai social eccetera, ti cancella, si fa praticamente oscurare da ogni cosa, non puoi più vederlo, chiamarlo, quello che sia, vederlo, o chiamarla, ovviamente, sia al maschile che al femminile. Non so se ti è mai successo e tutto questo senza avere una spiegazione concreta. Allora, te lo dico perché è una cosa che è successa a un mio carissimo amico e mi ha chiesto di intercedere o meglio di cercare di comprendere le motivazioni dell'altra persona, due persone che si conoscono da più o meno non dico 40 anni ma quasi, e mi ha detto perché non lo chiami o oh? oh, la chiami perché non farò nomi e ti fai dire che cosa è successo se ho fatto qualche cosa? A cosa serve? A cosa serve che io vada a darti poi questa informazione se tu poi non ti puoi relazionare con questa persona? Questa informazione è del tutto inutile, non ti serve. Non ti serve perché quello che la persona ha fatto l'ha fatto, l'ha già fatto, ha dato una dimostrazione di sé e una persona che tu conosci da così tanto tempo e ti tratta in questo modo senza una spiegazione con buone probabilità merita di stare lì dove sta con buone probabilità intendo dire personalmente con una persona così che conosco da così tanto tempo avrei tentato perlomeno di chiarire qualche cosa di comprendere perché non è tutto come lo vediamo noi, ci sono anche altri punti di vista e spesso sono utili anche per comprendere meglio tuttavia io sconsiglio di andare a correre dietro a questa persona perché tanto poi alla fine se si è comportato in questo modo evidentemente è una persona che vale il suo comportamento e quindi io non me ne farei un crucio poi magari un domani cambia idea perché ovviamente è stato un colpo di testa è stato una, eh, una mossa avventata secondo il mio punto di vista poi, Ma magari un domani cambia idea, fa un altro colpo di testa, un'altra bossa avventata e ti riammette fra le proprie cerchie di persone che vuole frequentare. In questo momento ha scelto e deciso di non frequentarti più, quindi lascia stare, non insistere. Io ti sto facendo un esempio pratico, vissuto, e prendere spunti dalle cose realmente accadute sono, è sempre un momento formativo eh, migliore, secondo me. Detto questo spero di esserti stato utile, io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe, come avrete visto siamo pieni di insetti, tra poco giungeremo alla fontanella dove ci rifocilleremo, ci disseteremo e riprenderemo la via del ritorno. A me non resta che salutarti con un abbraccio sudato ma affettuoso. Ciao!